Bella a tutti ragazzi. Benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite. Questa volta, ragazzi, siamo su Salva il mondo per testare un glitch. Che è scoperto il nostro amico Lore Murra, ragazzi. Vi lascio il link del suo canale in descrizione. Mi raccomando, andate tutti a seguire. Ragazzoli, spiegami te come sarà questo glitch, sarà un glitch della duplicazione, e, eh, duplicazione. di materiali, armi, quello che volete, raga, quello che volete, mi raccomando usatelo ma non troppo perché comunque non c'è rischio di ban ma non si sa mai. E, e oggi noi per l'appunto si proverà. Ragazzi, i passaggi ve li dirò stamattina facendo. Um, Un'altra cosa che vi devo dire, mi raccomando raga, Codice creatore negozio oggetti nello shop di Fortnite anche su salva al Mondo, esatto raga, perché se giocate a salva al Mondo e vi piacciono i lama, vi piace aprire l'ama, mi raccomando, codice supporto creatore Davide Dominati nello shop, eccolo qui, mi raccomando raga, utilizzatelo tutti, raga, io direi di partire, allora innanzitutto bisogna essere in pubblica, bisogna essere in due, andare in una casa base e la persona che... anzi la bisognerà la essere di pietra, -legno. Do... di pietra legno, bisognerà essere per forza due persone, non di più. E ragazzi la persona che dovrà eh, per l'appunto ricevere il doppio dei materiali o il doppio delle armi Quindi colui che deve, che deve duplicare dovrà entrare subito immediatamente Invece l'altra persona che fungerà da, da braccio destro dovrà entrare eh, a 25 secondi dalla, fi, da, dalla fine della lobby Quindi a 25 secondi prima eh, dell'entrata automatica Ora vi facciamo vedere vai. e vi spieghiamo passo per passo Vai vai dimmi. Allora, ora sto avviando. E quando avete avviato, dovete subito andare nell'armadietto, mettervi un'altra skin, tor tornare nella mappa e 50. Andare un'altra volta nell'armadietto e mettervi la skin. In questo caso, agente sul campo Rio, che, eh, che è la skin dell'eroe che sto usando. Poi sì. dovete switchare così tra gli eroi, tipo agente sul campo Rio, che mega base. Quindi, e è praticamente. Qua. Ogni volta devi cambiare personaggio, dici? Sì, devi cambiare skin ogni, vo ogni volta che lo facciamo. Braccio. Ma solamente te o anche io? No, no, solo io, Solamente colui che fungerà da braccio destro e che aiuterà per l'appunto la, du la duplicazione dei materiali. Adesso, raga, io sono entrato subito, lui entrerà eh, praticamente 25. A, 20 a 25 secondi dall'entrata automatica. E appena entriamo raga la persona che vorrà duplicare i, eh, i materiali dovrà sempre creare un muro o una scala e distruggerlo Massimo raga con distacco di 10 secondi tra, tra uno e l'altro per, per, per non avere per l'appunto l'inattività nel gioco Invece la cosa importante colui che funziona da braccio destro per l'appunto deve avere l'inattività nel gioco e... Come vedrete, tra un po', tra circa due minutini, anche tre, vedrete cosa andrà a succedere dopo, quando il nostro Loremur ci dirà di droppare tutto ciò che, che vorremo duplicare. Vi ricordo anche che questo, oh. questo glitch eh, funziona e non funziona, cioè funziona sì, ma non tutte le volte, quindi raga provate due, tre, quattro volte e sicuramente alla fine vi riuscirà. C'è una piccola probabilità che, uh, che gli materiali le armi non si duplichino. Quindi, esatto. come ha detto il nostro David Dominati, <ride> fatelo più volte. Vi ricordo, raga, di passare dal canale di Loremure e di utilizzare il codice creatore David Dominati nello shop. Se vi è stato utile questo glitch, mi raccomando, raga, lasciate un bel like e a 50 like. E, raga, iscrivetevi al canale <ride> per non perdere <ride> i prossimi video di questo genere. Ok, potete fare così: potete crearlo e distruggerlo subito immediatamente. O, se no, raga, tranquillamente, ogni 10 secondi. Potete crearlo e distruggerlo. Per non prendere l'inattività. Come potete vedere, l'oremor sta fermo. Perché deve stare fermo per, per appunto prendere l'inattività nel gioco. Quindi, raga, ci sarà tipo un countdown, anche a, anche a me apparirà in cima in alto. Uh, il countdown dei secondi di Loremur Quando mi dirà di droppare tutto Come potete vedere qui abbiamo un po' di Armine Legacy Che mi ha dato lui e um, Dropperò tutto questo qua eh? Come potete vedere anche qui materiali Ho oh, 168 di cristallo d'arcobaleno 200 di, crist di cristallo di aura lunare uh, Minerale di spettrolite Poi abbiamo malachite Insomma un po' di materiali Ehm um, Quando? Sì esatto, dropperò tutto e raga guardiamo se funzionerà Altrimenti raga proviamo un'altra volta e Fino a quando non ci riusciamo Almeno raga vi faccio vedere che è tutto real Vai vai troppo troppo troppo GG. Quanti spazi ho? Eh? Anche ah, le faccio, non a fare più di 30 cose Vai, No. guardiamo raga, no. raga L'ultimo secondo L'ultimo secondo Beh, gli ultimi secondi, no, no, va per l'ultimo Raga Easy. Ok Ecco qua Ora vediamo se abbiamo le armi e se abbiamo le armi bridge completato con successo Ovviamente raga se avete visto che ho un, uh, un inventario diverso perché abbiamo provato più volte Ci siamo sistemati l'inventario per uh, diciamo essere un po' più organizzati Ho una stack di ogni materiale e raga guardiamo speriamo in dio È già la terza volta e la volta prima ha funzionato Sì, però solamente i materiali Quindi stavolta guardiamo se hanno funzionato anche le armi raga Vediamo e ho tutto Lui ha tutto Guardiamo io Oh, Ho tutto Attenzione Abbiamo tutto Easy raga Come potete vedere I materiali abbiamo duplicati tutti Dal primo all'ultimo Adesso ragazzi, Non ci resta che tornare Ovviamente In una, una, una base qualsiasi Lui ci dà tutto ciò Che abbiamo duplicato Raga Armi più materiali Duplicati Molto molto easy L'attività come vedete qui sono le armi Braille. Duplicate 168, 200, 200 E io avevo raga 168, 200, 200 Ecco qua tutto raga 3 di queste e abbiamo anche 3 di queste Malachite, abbiamo 200 di malachite Tutto raga, tutto Lo Faccio che vedere Guardate qua Raddoppiato tutto dal primo all'ultimo materiale e anche le armi ragazzi raddoppiate Ovviamente lui, lui si è trovato pulsar 9000 ma abbiamo raddoppiato anche quelli lì Duplicato e... e niente ragazzi se vi è piaciuto il video mi raccomando lasciate tutti un bel like Condividetelo a tutti i vostri amici per farvi scoprire questo nuovo glitch della duplicazione E noi ci becchiamo presto Una prossima live, un prossimo video Bella bella